Sono super emozionata perché mi avete scritto, sono stata alle poste per chiedere se era arrivato qualcosa in quanto se mi mandate le cose col fermo posta e io non vado a ritirarle entro 30 giorni non lo so cosa succede, scompaiono, no scherzo e mi sono arrivato un sacco di lettere e un pacco dove penso che ci sia un libro Ringrazio Filomena, ringrazio questa dall'America. Njaria Bancic, scusa se non pronuncio bene il tuo nome, ringrazio Francesca e ringrazio Martina, davvero metto a leggerle, grazie. È per questo che io ho aperto il fermo posta, non per ricevere regali materiali, ma per ricevere queste. Grazie, grazie davvero. Oggi è martedì 21 marzo, siamo già a marzo, sì? È martedì 21 marzo e è martedì come al solito vlog, bla bla bla, lo sapete, ormai normale amministrazione e minchi computer, zitto! Ieri lunedì sono apparsa su TV8 come ospite da The Real e... Ho raccontato la mia storia, è stata una piccola intervista, così. Non vi posso mettere qui il video dell'intervista perché per motivi di copyright o comunque hanno loro i diritti su quel video. Quindi vi posso soltanto mettere il link all'intervista nell'info box qui sotto. O comunque qui sotto, da qualche parte ve lo metterò. Per me è stato molto importante perché io, anche se non sembra, sono una persona abbastanza introversa. Non dico che mi sia difficile parlare dei miei problemi perché ovviamente non lo è. Però comunque non mi piace molto parlare in pubblico, voi direte, ma come, cioè, ragazzi, realizzate che io in questo momento sono in una stanza a parlare a un obiettivo, a un'autocamera? Non sto parlando a tutti voi, anche se siete tantissimi, e io sinceramente sarò ingenua, sarò un po' scema, ma non mi accorgo della quantità di persone che mi ascoltano, a me sembra sempre di parlare da sola, quindi non realizzo che in realtà sto parlando a 10.000 di voi, a 20.000 di voi, o comunque il numero che fanno le visualizzazioni dei miei video. Io di per sé sto sempre parlando a me stessa. Non sa, il mio cervello non ci arriva, però secondo me è meglio perché non voglio pensare che davvero ci siano state 20.000 persone a guardarmi perché se no mi viene l'angoscia, quindi comunque in ogni caso. Il motivo per cui io sono approdata su YouTube è appunto quello di portare avanti la mia campagna per promuovere la sensibilizzazione verso i disturbi alimentari far capire alla gente che cosa sono e poi sono contenta che il mio canale si sia anche sviluppato verso un aspetto più positivo della mia vita cioè nell'ambito del fitness, tra alimentazione e allenamento comunque la mia vita in generale perché io vivo così, questa come la vedete, questa è quindi sono molto contenta di aver partecipato in passato mi era già stato chiesto di partecipare ad altri talk show cose del genere, non avevo mai accettato perché non era qualcosa che mi interessava Soprattutto perché spesso notavo che lo facevano o mi volevano invitare Soltanto per cavalcare l'onda Perché in quella settimana si stava parlando di disturbi alimentari Quindi tutti volevano invitarmi a parlare di disturbi alimentari Invece The Real mi ha proprio invitato per suo interesse Per parlarne indipendentemente da quello che stavano facendo gli altri Quindi questo l'ho molto apprezzato E poi la mente è stato molto bello Quindi, ok Grande Silvia, ciao, andiamo avanti con la tua vita Bene Silvia sì, studentessa, cosa che è principale nella mia vita, cosa che mi martella ogni giorno Quindi oggi ovviamente sono all'università tutto il giorno In realtà torno a casa per pranzo perché ho due ore di buco Da mezzogiorno e mezza alle due e mezza E ho notato che rimanere all'università e magari finire il pranzo alle l'una e mezza, poi ho quell'ora buca che mi distrugge, cioè proprio arriva alle due e mezza che sono KO. Invece noto che se torno a casa, faccio un po' di cose, prendo il caffè, e anche se non ho tempo per rilassarmi sul divano, comunque rilassarmi in generale, il fatto di cambiare posto, uscire, vedere l'una, stare un attimo a casa, così andare nel mio bagno, mi porta a essere alle due e mezza molto più sveglia. Quindi meglio, questo è l'obiettivo della giornata Non dormire alle 3 Oggi poi non mi alleno perché è martedì E meno male ragazzi Meno male non mi alleno Perché sì sono diminuiti i miei allenamenti Sono passati a 3 invece che 4 E sono a giorni alterni Quindi lunedì, mercoledì e venerdì Ma sono talmente distruttivi O comunque pesanti Cioè do davvero il massimo Che ho bisogno del rest day Cosa significa Silvia? Prima non lo facevi Ni, nel senso, prima facevo un giorno gambe, distruttivo, quindi poi davvero ero stanca quel giorno, ma avevo comunque 3-4 giorni per recuperare, perché poi lo rifacevo il giovedì. E poi comunque quando fai upper, personalmente io non è che mi distruggo, cioè io non esco da una sessione di upper dicendo basta ragazzi sono morta, cioè su di me... Gambe è molto più distruttivo quindi diciamo che quando andavo a fare upper per me era mm, ok, andiamo a fare upper. Sì, sì, spalle eh, ta, ta, ta. facevo fatica ma non uscivo distrutta, comunque non ero stanca il giorno dopo. Normale. Invece adesso, facendo un total body ogni volta che mi alleno, praticamente parto dalle gambe e vado alle spalle. Quindi le gambe vengono sempre toccate. E è come se facessi un mini allenamento di gambe ogni volta che mi alleno e vi giuro che. Davvero ho bisogno di questo giorno di pausa. Sento di allenarmi molto più intensamente, di fare molta più fatica durante i miei workout, che è una cosa positiva, e sento che davvero questo allenamento sta funzionando su di me, o comunque che il piano di Fran sta funzionando su di me. Fran, me l'avete chiesto, è il mio coach, si chiama The Iron Manager, sia su Instagram o comunque ha anche lui un canale YouTube, comunque anche un sito internet, quindi potete trovarlo, e stiamo provando tante cose diverse per vedere come reagisce il mio corpo. Spesso ho detto che questo stile di vita è 70% alimentazione e 30% allenamento. Recentemente ho letto uno stato su Facebook di Simone, Simo Workout, se lo conoscete su Facebook, Instagram e YouTube, che... Diceva che in realtà secondo lui è il contrario Quindi 70% allenamento e 30% alimentazione Quando l'ho letto ho detto No ma cosa dice? Cioè non è, io non la penso così Poi però vedendo come adesso sta reagendo davvero il mio corpo Io sono d'accordo Cioè io da quando ho iniziato questo allenamento con Fran Solo allenamento Perché non mi ha assolutamente toccato l'alimentazione Me la sono sempre continuata a curare io vedo il mio corpo cambiato, mi vedo migliorata, anche Veronica mi dice che ho i glutei che sono saliti, esplosi, sono cresciuti un sacco e vedo che davvero questo allenamento mi ha totalmente trasformata e mi sta trasformando e mi sta cambiando proprio fisicamente sono molto più forte, vi farò vedere, vi parlerò delle trazioni eccetera, mi sento molto più soda, mi sento molto più tonica mi sento davvero meglio fisicamente e il fatto è che io l'alimentazione non l'ho appunto assolutamente toccata. Anzi, recentemente, come avevo detto nel video precedente, ho persino aumentato i macronutrienti. Quindi in realtà non dovrei nemmeno essere poi così tanto definita e tutto. Invece, così o sono i misteri della vita o è che Francia ha peccato giusto, quindi io punterei più sull'altro quindi sono davvero contenta di quello che stiamo facendo del mio approccio a questo cambiamento, a questi continui cambiamenti cambiamenti di stimoli che bisogna dare al nostro corpo non rimanete sempre con lo stesso allenamento fisso tutto l'anno perché come facevo io andrete in una fase di stallo cambiate, variate io ad esempio cambio allenamento ogni 4 settimane e vedo che davvero questo sta facendo la differenza ok? Bene, iniziare la mattina con 10 minuti di chiacchierata raffica è tipico da Silvia Cioè io, solo io posso farlo Sono le 8.36 C'è gente che a quest'ora ancora non ha aperto gli occhi Io invece sono a cannone Bene, benissimo Non mi drogo, no no, assolutamente no eh, Questo è tutto cibo naturale che fa così... Comunque, andiamo avanti Bene, allora adesso vado all'università Per merenda mi porto una semplice mela Perché da quando ho aumentato la colazione Non ho più tanta fame metà mattina Quindi mi eh, porto una mela E adesso vedo se portarmi qualcos'altro Però penso quello Perché ne ho comprato un sacco pieno all'S lunga Perché le vendevano scontate a tipo 78 centesimi al chilo e cioè quando vedi la frutta o la verdura a meno di un euro qualunque cosa sia la devi comprare è obbligatorio quindi sono tornata a casa con questo sacco di mele che sono state tipo una quindicina ho detto bene saranno settimane molto melose dopo le settimane molto patatose visto che un paio di volte ho preso anche una rete da 4 kg di patate ed essendo da sola e comunque variando le fonti mi sono durato un bel po' comunque Bene, ok, ho preso le mele. Silvia basta! <ride> sì, se viveste con me mi direste. Ciao <ride> a dopo, dimmi, dimmi No, che fai? Che fai? <ride> Eccomi è appena tornato all'università e adesso mi preparo il pranzo easy e veloce in quanto appunto devo tornare perché mi sistemare sta luce Ok allora, per pranzo mi faccio una pasta con la barbabietola e feta, è semplicissima e velocissima, prendo una barbabietola di quelle già precotte che si trovano al banco frigo dell'insalata in busta e la frullo, poi quando è frullata la aggiungo a un pentolino dove prima avevo fatto saltare della cipolla, immancabile, e l'allungo con dell'acqua di cottura della pasta. Nel frattempo, a parte, cucino la pasta e dopo, quando è pronta, la scolo e poi la butto direttamente nella padella con la barbabietola. Aggiungo un po' di feta, faccio un po' sciogliere e amalgamare e semplicemente impiatto, aggiungendo poi anche un po' di feta che avevo lasciato da parte. Velocissima e semplicissima. La merenda che farò dopo le lezioni, alle 4 e mezza circa, in aula studio perché siccome adesso ho il pomeriggio libero preferisco fermarmi in università e continuare un po' a studiare mettere a posto gli appunti in quanto so che se torno a casa non faccio più niente allora preferisco fermarmi un pochino e quindi mi porto la merenda per merenda mi preparo il uh, ce l'ha preparo il mio fit fetta al latte è praticamente un pancake con del quark in mezzo. La ricetta è sempre la solita, però visto che me l'avete chiesta ancora numerose volte, ve la faccio rivedere. Praticamente prendo lo shaker, una bilancia e inizio. Allora, nello shaker aggiungo 50 g di purea di frutta. Questa io la trovo al supermercato all'Idol e costa poco, tipo 70 centesimi. Mentre all'S-lunga l'ho trovata persino un euro e mezzo quindi, se potete, andate all'Idol che costa di meno. Inoltre, se non avete purea di frutta a casa, potete benissimo frullare un frutto, frullate una mezza mela, frullate qualunque cosa nel senso. cioè Questa è già è comoda perché è già fatta. Però è possibile farla a casa semplicemente Io ne uso metà di un vasetto Quindi circa 50 grammi Questo devo finirlo perché me l'ero fatto anche ieri O l'altro giorno Me l'ero già fatto Quindi devo finirlo Ok Poi a questo aggiungo 100 grammi di albume Olè Che devo comprare Poi aggiungo una puntina di bicarbonato Proprio prendo il fondo del cucchiaino la metto dentro e a questo aggiungo dell'aceto di mele che lo fa reagire. Al fine di farlo reagire subito bene do una bella mescolata, così è sicuro che è reagito e amalgamo anche un po' il tutto. Con un cucchiaio asciutto prendo la farina, io all'inizio lo facevo solo con farina di riso, poi mi sono arrivate tutte queste farine particolari di MyProtein e quindi ho iniziato a farlo con tutte le farine diverse. Uso praticamente le stesse quantità 3 cucchiai di farina Però le mischio un po' Ad esempio oggi farò 2 cucchiai di farina di teff E un cucchiaio di farina di cocco Per dargli un gusto più Kinder Pinguì mm, Anzi, la farina di cocco è droga Altra droga legalizzata Adesso Basta aggiungere una spolverata di cacao amaro, circa 5 grammi. Alla fine finisco per pesare il tutto perché ho la bilancina qui, quindi... Però alla fine potete andare abbastanza d'occhio e poi aggiustare le dosi. Ups, infatti, visto, basta andare d'occhio. Non era 5 grammi, never mind. E inizio mescolando un pochino, però prima aggiungo un po' d'acqua perché... Dipendentemente dalla consistenza delle farine Il composto può risultare più denso o più liquido Ad esempio la farina di Teff assorbe tantissimo l'acqua Mentre quelle normali no Quindi aggiungo un po' d'acqua per scindere Perché so che tanto la assorbirà un bel po' d'acqua L'acqua fa solo che viene, l'acqua non fa ruggine Quindi metto, ups l'ho già infilato Comunque metto questo che è il miscelatore Che serve per far sì che non faccia grumi Chiudo bene questo perché sennò faccio come al solito le mie esplosioni per casa E miscolo Il composto risulta bello liqu... Sono un disastro cioè, okay. Il composto risulta bello liquido Quindi tiro fuori il miscelatore Intanto nel frattempo accendo il fuoco sotto la pentolina Infine aggiungo delle noci all'impasto A me piace aggiungere queste perché sono deliziose Però ognuno può aggiungere quelle che vuole Quindi aggiungo 4 gherigli, 2 noci in totale Potete continuare a regolare la consistenza dell'impasto aggiungendo acqua Io qui mi sa che ne aggiungerò un gaccino Non mi piace troppo il solido non so. E andiamo a versarlo qui è il pentolino che si è già abbastanza scaldato e aspettiamo che cucini più o meno dai quando il pancake è pronto si è un po' rotto vabbè lo giro in un piatto, però ci metto dello scottex, perché ho notato che se lo lascio lì e basta, si inumidisce. Invece, se faccio così, no, non si bagna, non si ammolla, non lo so, sarà perché non sono capace. Comunque, qui basta fare così, guarda. Sembra fatto perfe uh, perfetto, perfetto, perfetto, come direbbe Jimmy, perfetto. Molto importante, mi raccomando, è il fatto che il fuoco sotto il pentolino sia basso, se no brucia. E basta, quando sarà pronto me lo porto via e mi porterò anche in una scatolina del Quark. Da quando vi ho detto che ho investito in una padella buona, antiaderente, mi avete chiesto che marca sia. Bene, la marca non la so, sinceramente. L'ho presa in un negozietto qui a Piacenza, che quel padellino lì me l'ha fatto pagare 15 euro, quindi deve essere buona ed effettivamente è buona. Secondo me dovete capire un po' il livello, la qualità, vedendola, magari il fatto che è un po' satinata o meno e anche dal prezzo, cioè una padellina che ti costa 2 euro sicuramente è una qualità minore rispetto a una come quella che ti costa 15 euro. Non sono la regina delle padelle, non so cosa consigliarvi e sinceramente questa non è una marca precisa, non è tipo Bialetti o cose del genere. Ma una cosa importante che vi voglio dire, di cui io sono stata molto colpevole di questo, è ogni volta che fate qualcosa con queste padelline, lavatele subito. Non lasciate che il bruciato si attacchi e non lasciatele lì con eh, i rimasugli di quello che avete cucinato. Lavatele subito, anche solo una sciacquata per togliere tutto, perché davvero la roba si incrosta e se si incrosta queste padelle poi è difficilissimo toglierle. Mi era successo con la padella di Masterchef che mi aveva regalato Jimmy ed è stata davvero una fatica cercare di scrostarla senza rovinarla, perché poi andresti lì con la paglietta, però se vai lì con la paglietta togli il potere antiaderente di questa padella. A meno che non siano fatte di pietra, però no, no, altro che 15 euro e basta. Questo è il consiglio che mi sento di darvi. Ciao. Sono appena tornata all'università Sono le 7.20 e, e come nelle migliori tradizioni Prima di tornare a casa Ho fatto la spesa Passerà mai un vlog dove io non faccio la spesa? No Allora, iniziamo Prima che Luna c'è ci... Luna Prima che Luna entri dentro il sacchetto Ho fatto una spesa molto basic Broccoli Che adesso a Lidl sono in sconto a un euro. Ah sì, questa è la spesa del Lidl Un cetriolo quando l'ho visto mi è venuto in mente di fare tipo un'insalata greca con la feta. E quindi, proprio presa da questo spirito di insalata greca, ho preso non una ma ben un sacco di cipolle rosse. Giustamente, dove vuoi fare un'insalata greca, prendi un sacco di cipolle rosse. E in abbinato le cipolle dorate, perché si sa mai che si mangiano troppo poche cipolle in questa casa. Delle ricottine, queste in monoporzione da 100 grammi. E il motivo per cui in realtà era andata al Lidl Era perché mi erano arrivate delle soffiate Circa il ritorno sulla grande scena dello Skir È stato avvistato a Milano Ed è stato avvistato da qualche altra parte Quindi sono andata eh, tutta felice di poterlo ritrovare Ero già pronta a farvi il balletto Ma niente, quindi non c'era E quindi mi sono dovuta accontentare del Quark Luna Luna ma, uh, ma lo vedi? Sto filmando Dimmi Adesso vuoi il quark Poi per finire Cioè Io non lo so perché Come sia successo Come siano entrati nel mio carrello Ma ho deciso di comprare Degli omogenizzati al vitello a mia discolpa sono senza aggiunta di sale, senza aggiunta di aromi, senza lattosio, senza glutine. Gli ingredienti sono solo acqua di cottura, carne di vitello, farina di riso integrale. Cioè, io, io ho questa passione per gli omogenizzati da quando sono piccola, li ho sempre amati. Mi piacciono da morire quindi boh, non giudicatemi, sono la cosa più buona del mondo! <ride> Bene, dopo questo, Metà di voi se ne sarà già andato Per chi è rimasto prepariamo la cena Come cena faccio qualcosa di molto basic Cioè due bistecchine con dei fagiolini Perché non ho assolutamente voglia di cucinare altro Però voglio provare a fare delle chips di patate al microonde, praticamente oggi ho un po' studiacchiato la ricetta Sì, dovevo studiare, devo stare attenta lezione. lezioni mia, mia, mia ho visto che praticamente si tagliano a fettine le patate, poi le fettine devono essere messe a bagno nell'acqua fredda finché rilasciano un po' l'amido poi devono essere asciugate e poi semplicemente messe su uno scottex su un piatto e infilate in microonde a massima potenza e poi controllate ogni 2-3 minuti alla fine in realtà non ho messo il forno a microonde a massima potenza ma ho usato una delle funzioni del forno a microonde che ha la funzione bake e infatti sta funzionando perché, perché sono un po' bruciacchiate però me l'ha gonfiato un sacco e crocca Beh, il resto delle patate sono ancora in forno a cucinarsi Ma io inizio a mangiare Perché se no si fredda